Buongiorno, salve, sono una dipendente della Mercatone 1 e oggi siamo qui a manifestare con tutti i colleghi questa situazione che si è venuta a creare L'azienda continua a dire che non vuole chiudere questi punti vendita, anche se ormai la situazione è palese perché svendendo tutto il negozio, chiaramente a negozio vuoto, ci mette in condizioni di non lavorare e a questo punto noi reclamiamo chiaramente il nostro lavoro perché è la nostra priorità, ma comunque chiediamo aiuto alle istituzioni che ci sostengano perché a questo punto, a negozio chiuso, noi rimaniamo a reddito zero, abbiamo assolutamente bisogno di un sostegno. Io come altre colleghe, sia, colleghe e colleghi siamo tutte persone con famiglie sulle spalle, figli mutui perché ci hanno dato l'illusione di una vita sicura e serena, abbiamo tutti accesso dei mutui, quasi tutti, figli che vanno a scuola, quindi noi dobbiamo cercare di mantenere il nostro tenore di vita attuale che non è un lusso ma è la sopravvivenza, tutto lì, quindi noi chiediamo questo, aiuto al governo, al Ministero del Lavoro, allo Stato, a chiunque ci può aiutare bisogna che ci dia una Mano. Non vogliamo togliere niente a nessuno, ma a noi, a noi devono dare quello che ci spetta comunque. Grazie.